Fischiettando, a piedi scalzi, sabbia di sole incorporato, mi sfida nel ritorno dai lunghi due anni. E sono io a stendermi nel gesto di un abbraccio, desiderato, mai perso, nell'infida sfida tra la vita e la morte. La sabbia ardente modellata intipida conca, fischiettando per la fuga di fantasmi, accoglie il mio incantesimo.